Chiedilo a Dorian, che non è mai invecchiato e ha vissuto una vita sfrenata in un'orgia di depravazione e lussuria. Chiedilo a Marilyn, che ha percorso il sentiero della perdizione, ottenendo fama e danaro grazie all'oscura guida del maligno. Chiedilo a Vlad, che ha vissuto 500 anni bevendo sangue umano e ha dominato senza pietà un regno di terrore, violenza e morte. Quanto sarebbe noioso il mondo, senza lotto per mille agli adoratori di Satana. Chiedilo a loro.